Ciao. Ciao. Ciao a tutti, io mi chiamo Salvi. Qual è il colmo di un televisore? Al mare andare in onda. Vi raccomando, non perdete i prossimi video.